Ciao a tutti ragazzi, prima di iniziare questo video vi invito a passare dal sito 6 calcio dove potete acquistare maglie e vite calcistiche a prezzi convenienti. Inoltre inserendo il codice coupon Fabio riceverete il 15% di sconto. Troverete il link in descrizione. Queste sono le mie maglie. Non perdete altro tempo e passate dal sito. eccoci qua con Fabio Di Mauro tre anni dopo circa l'ultima intervista come mai Fabio fare così poco sul web? Uh, non mi piace stare troppo sul web perché preferisco rimanere concentrato sul calcio e non amo stare al centro dell'attenzione. Infatti il canale è gestito da mio fratello Antimo che riprende e edita i video. Io rimango dietro le quinte. Come sono stati questi primi mesi a Ponte d'Era? Anche se il nostro campionato è stato sospeso a causa del covid, questi primi mesi a Ponte d'Era mi hanno comunque permesso di migliorarmi grazie alle amichevoli e agli allenamenti. Qual è la differenza più grande che notato? passando da una società dilettantistica ad una professionistica. Le maggiori differenze che ho notato passando da una squadra dilettantistica ad una professionistica sono la competitività tra i compagni e le strutture. Ti ispiri a qualche giocatore quando giochi, Fabio? Quando gioco non penso a disperare nessuno Penso solo a quello che sto facendo in campo e provo a fare la cosa migliore I giocatori che ammiro per il loro stile di gioco sono Messi, Dybala e Gomez Però quando gioco non ho ricercato il loro stile È vero che a 16 anni in seguito all'ultima l'ultima stagione all etrusca, avevi pensato di smettere di giocare a calcio? Sì, durante l'ultima stagione letrusca ho pensato a smettere di giocare Perché non mi divertivo più come quando ero bambino e vedevo i miei obiettivi allontanarsi sempre di più E avevo perso gli stili. E a Finale Emilia invece è stata la piazza che è riuscita a farti ritrovare quegli stimoli per lui? Sì, a Finale Emilia ho ritrovato la voglia di giocare che mi mancava da tempo anche grazie al mister Gavioli che mi ha messo al centro del gioco e mi ha permesso di avere fantasia, divertirmi e fare quello che mi riusciva meglio E dopo l'anno al Finale Emilia il tuo percorso ad Alfonsina come è stato? Nonostante l'anno difficile, dalla Fonsine mi porto un'esperienza positiva in un campionato importante come quello nazionale, nel quale comunque penso di essere migliorato, e facendo un ruolo che non avevo mai fatto prima. Sei passato dal ruolo di prima punta all'Alfonsine al ruolo di mezzala nel Ponte Dera, ma qual è il ruolo che ti piace fare di più? Al Ponte Dera sto facendo diversi ruoli, ma quello che mi trovo meglio è il trequartista perché ho la possibilità di svariare e occupare diverse posizioni nel campo però sicuramente tra prima punta e mezz'ala mi sento più in mezz'ala Cosa pensi che farai al termine di questa stagione? Attualmente penso solo a dare il massimo con il punto era e non a quello che succederà a fine stagione, poi si vedrà Cosa ti senti di dire a tutti quei ragazzi che ti chiedono un consiglio prima di un provino di sostenere una partita importante? L'unico consiglio che mi sento di dare è quello di dare il massimo e per venire poi se stessi ma senza strafare Che scarpe utili in campo. Per uh, i campi sintetici ho le next merci dal vapor, per i campi in erba naturale o le merci super superfly. Hai gesti ricchi e scaramantici prima di giocare, ascolti musica particolare, no, prima degli permanente. Di ti scaramanti ci ne ha sono solamente concentrato sui punti buoni propositi per il 2021 cosa ti aspetti? nel 2021 spero che si potrà ricominciare a giocare tranquillamente e che la faccenda covid si risolva quanto prima possibile ora quando è che ti potremo rivedere in campionato con il Ponte d'Era? salvo i predisti il campionato dovrebbe ricominciare il Ponte d'Era magari con la speranza di pensarlo al meglio ottenendo tre punti vi ringrazio per aver visto questo video vi auguro buon anno e ci vediamo sul campo ciao a tutti Tell daddy how you want me.